Sono veramente molto molto contenta di dare il benvenuto qui con noi alla professoressa Barbara Bracco dell'Università Milano Bicocca. È autrice di numerosissimi studi eh, su vari temi, però ecco, ci tenevo a ricordarne in particolare due. Eh, uno è forse tra i suoi lavori più famosi, che è La Patria Ferita, i corpi dei soldati italiani e la Grande Guerra, edito da Giunti nel 2012, e l'altro è, è uno dei suoi ultimissimi lavori: una monografia, la saponificatrice di Correggio, Una favola nera ed il Dal Mulino nel 2018. Quindi benvenuta Barbara, io lascio già la parola, la parola a te, siamo tutti molto ansiosi di sentire cosa ci racconti su questa tua nuova ricerca. Grazie mille, grazie Anna, anche per aver ricordato le mie, diciamo, um, strani percorsi eh, più recenti, quelli legati alla cronaca nera, a cui però eh, tengo molto. Dunque vi ringrazio molto perché mi state dando l'occasione eh, per illustrare una linea di ricerca, un progetto a cui eh, tengo molto. In eh, questo seminario io sarò molto sintetica, cioè vi proporrò alcuni eh, temi nella convinzione di non riuscire ovviamente a essere eh, esaustiva, a restituire un quadro esaustivo di una fonte e di un tema eh, molto eh, complesso. Quindi quasi certamente non riuscirò a soddisfare tutte le vostre curiosità intellettuali. In questo incontro vorrei, eh, lo vorrei strutturare su alcuni eh, nodi. Il primo eh, vi illustrerò in, in primo luogo ovviamente la fonte oggetto del mio progetto di ricerca e oggetto ovviamente di questo eh, seminario. In secondo luogo cercherò di indicarvi, di delineare eh, da dove viene la domanda storiografica di ricerca che è alla base di questo progetto. Eh, in terzo luogo il contesto storiografico, mm, opero su un tema che è già stato eh, sollecitato, eh, rivisto eh, da una letteratura eh, pressoché sconfinata. Eh, non posso fare riferimento ovviamente a tutta questa letteratura, peraltro sono presenti, come il professor Antonio Gibelli, autori eh, che eh, ne sanno più di me eh, su alcuni aspetti. Eh, un quarto aspetto è la particolarità della fonte che vi presenterò. Ehm, il carattere di questa scrittura popolare, chi scrive con quale finalità e eh, insomma cercare di strutturare quello che è il discorso alla base di questa fonte molto particolare ed infine ma molto rapidamente eh, indicherò i possibili sbocchi di questa eh, di questa ricerca allora prima di tutto ehm, parto da una cosa molto semplice il progetto di cui oggi vi illustrerò le linee generali è un progetto che nasce eh, da una curiosità sorta alcuni pochi anni fa, quando sul sito 1418 vennero pubblicate poco più di 3.000 di queste cartoline al milite ignoto. Eh, ho poi scoperto che quella era soltanto una minima parte di un fondo molto più ampio dimenticato eh, nel, eh, negli scantinati dell'Istituto del Risorgimento di Roma, eh, che contengono oltre 30.000 cartolini. Su questo io ho presentato un progetto al Ministero dei Beni Culturali che mi è stato eh, finanziato e che ha eh, la finalità prima di tutto di arrivare a una scansione di tutte di tutto il materiale, di tutte le cartoline, rendendolo quindi poi fruibile sempre sul sito 1418, ma ovviamente il progetto ha anche la finalità, lo scopo di eh, studiare queste cartoline e di produrre, come vi dirò alla fine, alcuni esiti eh, storiografici e anche diciamo, di ehm, fruizione, divulgazione eh, più ampia. Ehm, Dunque, il, eh, parto dal primo punto, cioè eh, l'illustrazione dell'oggetto di questo progetto e di questo seminario. Eh, la cartolina al milite gnoto è una delle tante iniziative adottate dal Comitato per le ignoranze al milite gnoto nel 1921. Ancora oggi, sul complesso rituale strutturato dal eh, governo Bonomi, ma su cui si spende soprattutto eh, Gasparotto, Luigi Gasparotto, ancora oggi dicevo non abbiamo un quadro completo delle tante piccole iniziative eh, poste a corredo del rito eh, vero e proprio. Tra queste c'è sicuramente l'invenzione, uso appositamente questa parola, l'invenzione di, eh, di questa cartolina che nasce come una cartolina con delle finalità, ehm, diciamo, eh, di, simboliche, eh, ma che hanno anche una, eh, un, un aspetto di, di, di, eh, di sostegno alla causa degli orfani di guerra. Infatti, le la cartolina costava... Um, soltanto una lira e il um, ricavato sarebbe stato devoluto poi appunto all'associazione um, degli orfani uh, di guerra um, la cartolina viene, adesso vi mostro subito ecco, voluto, fatto mia questa frase di Mark Bloch eh, perché mi sembra che possa giocare perfettamente eh, con quello che adesso vi, vi sto dicendo eh, il mio lavoro sulle parole eh, però le parole, mai come in questo caso sono anche cose, per dirla appunto con Mark Bloch eh, questa è una cartolina, una cartolina illustrata molto famosa eh, questo è uno dei tanti documenti ehm, con le iniziative ehm, appunto adottato dal Comitato Esecutivo per le onoranze al soldato ignoto, questo è l'itinerario e l'orario del convoglio che dalla Cattedrale di Aquileia avrebbe portato nel giro di qualche giorno a Roma appunto il sacro eh, convoglio. Ehm, questo è un elenco, sono tutti materiali noti, quindi non vi sto rivelando ovviamente nulla di eccezionale, è ehm, lo specchio di diramazione con eh, le personalità che avrebbero in rigoroso ordine stabilito dall'alto eh, presenziato alla manifestazione. Eh, anche queste sono fotografie eh, assai note questa cattedrale di Aquileia e ci tenevo però a mostrarvi, a riproporvi delle foto eh, che documentano, testimoniano la presenza forte eh, del, dei cittadini e delle cittadine italiane lungo tutto il percorso da Aquileia a Roma eh, come sapete esiste peraltro un filmato che si chiama Gloria che documenta il eh, passaggio del milite ignoto lungo appunto il percorso stabilito tra Aquileia e, eh, e Roma. Queste sono fotografie molto belle, ma ripeto, non sono. Eh, non sono eh, certo inedite e questo, eh, questa ultima immagine vi documenta meglio di qualunque altra la eh, partecipazione forte, eh, popolare, che non è soltanto diretta dall'alto, ovviamente c'è la mano, si, ve, si vede la mano delle istituzioni, ma eh, c'è anche una spontanea partecipazione eh, popolare. Ecco, questa è la cartolina. Eh, questa è la cartolina eh, appunto congegnata, inventata dal eh, comitato ehm, per le eh, onoranze al soldato ignoto, divisa come vedete, ma adesso ve la farò vedere meglio, in, ehm, è una cartolina eh, diciamo che è divisibile a metà, qui lo vedete lungo questa filettatura, eh, con le istruzioni. Ehm, che vengono date ai cittadini lo spazio lo vedete qui eh, destinato a raccogliere una firma, un pensiero o quant'altro da parte del cittadino sottoscrittore e poi c'è la parte chiamiamola del frontespizio con eh, i noto militi e poi questa ehm, illustrazione di Mario Barberis che è stato un illustratore e un pittore eh, che peraltro avrà una curiosa, su Duliul non ho trovato moltissime tracce, quello che sono riuscita a capire è che poi negli anni 20 eh, si dedicherà principalmente a rappresentazioni di tipo religioso. Allora, per farvi vedere meglio, questa è la parte dedicata alle eh, istruzioni ehm, e, e, in cui si spiega anche la finalità Ehm, sociale della cartolina appunto eh, il, la raccolta dei fondi a beneficio degli orfani di guerra. Questa è l'immagine, ehm, appunto il disegno di Barberis che trovo peraltro molto, molto suggestiva, molto importante, che ovviamente riassume in sé Uh, un, uh, come dire, una uh, tradizione uh, di immagini uh, di um, arte figurativa molto legata al paradigma patriottico, eccetera, eccetera. Um, e infine appunto la, il frontespizio vero e proprio ehm, che assicurava al sottoscrittore, al cittadino, anche la franchigia, cioè questa cartolina veniva inviata senza alcun obbligo eh, di francobollo o di qualunque altro tipo di, ehm, di pagamento di eh, sanzioni. Questa immagine invece è una rarità nell'ambito delle 30.000, oltre 30.000 cartoline, perché in alcuni casi i cittadini, man per mancanza di quella cartolina ufficiale, eh, si ingegnarono a eh, inviare in delle cartoline normali, come in questo caso. Ed è anche questo un segno della partecipazione popolare che è anche una partecipazione emotiva. Molto intima, molto personale. Non posso mandare a Emilio Tegnotto la cartolina ufficiale, ma contribuisco comunque regalando un pezzettino, un frammento, un segmento del panorama urbano quello che è del eh, della mia casa del, eh, del della mia abitazione e questo lo trovo eh, una cosa ci sono altri casi non tantissimi ma lo trovo un esempio eh, interessante per appunto sottolineare la partecipazione eh, la partecipazione popolare che naturalmente è una partecipazione sottoposta anche ad una occhiuta sorveglianza da parte delle autorità, perché come potete immaginare, inviare una cartolina al milite ignoto che molti avrebbero operato, potuto leggere, ehm, può spingere e spinge alcuni cittadini anche a vergare delle parole non esattamente in linea con il paradigma patriottico, con i crismi patriottici che il rito del milite ignoto impone un po' a tutti. Quindi c'è anche una verifica preventiva della, eh, della censura. Ehm, dunque, dicevo, queste cartoline sono state raccolte in occasione della tumulazione del milite Gnoto, ehm, in un periodo che va tra diciamo, i giorni immediatamente precedenti al 4 novembre del 21 fino alle prime settimane del eh, 22. Queste cartoline vengono raccolte probabilmente o quasi certamente con l'idea poi di produrre una, ehm, una pubblicazione, una qualche iniziativa di restituzione simbolica di questa partecipazione popolare che però non si è mai svolta. La cosa interessante è che queste cartoline sono state completamente dimenticate sia dal regime fascista che dall'Italia repubblicana. Forse nel caso, eh, ho ipotizzato, eh, in un articolo che ho dedicato alle prime 3.000 cartoline pubblicate sul sito 1418 ho ipotizzato che per il regime, per gli standard eh, fascisti questa fosse diciamo, una celebrazione un po, troppo, un po' troppo minimalista, un po' troppo intima, poco monumentale, mentre per l'Italia repubblicana forse questa fonte restituiva un'immagine che non era in linea o corrente con quello che eh, l'Italia del secondo dopoguerra immaginava di se stessa nel, eh, nel primo dopoguerra. O una semplice dimenticanza che è sempre possibile per carità, di fatto queste cartoline sono rimaste nei depositi dell'Istituto del Risorgimento di Roma eh, per quasi un secolo. Ehm, la eh, scoperta del, di questo fondo è avvenuta in occasione del centenario della grande guerra, da lì l'iniziativa assunta dal direttore cioè dal professor Marco Pizzo di fare la scansione di un, una piccola parte di un piccolo campione di queste cartoline che poi come vi ho detto sono state subito poi ehm, pubblicate sul sito 1418 eh, Um, è inutile che vi racconti perché ciò porterebbe via molto tempo in che contesto siamo il milite ignoto rappresenta eh, in Italia come per altri paesi il simbolo come recita peraltro opportunamente proprio questa cartolina eh, il simbolo della morte di massa in particolare dei tanti dispersi mai tornati dalle, eh, dalle trincee di cui è rimasto un nome, ma non il corpo. Eh, il rito del Milite ignoto è mh, probabilmente uno, se non il rito, la liturgia nazionale più vissuta e partecipata della storia eh, italiana. Tanto per darvi un'idea sto concludendo adesso un saggio sull'elaborazione del lutto a Milano, città per tanti versi centrale nel palcoscenico, diciamo, non solo dell'interventismo della stagione del 14-15, ma anche negli anni successivi e eh, Milano che non è toccata dal passaggio del convoglio del Militegnotto eh, mette in campo tutta una serie di manifestazioni il 4 novembre del 21 in una città che all'epoca contava meno di 600.000 persone, il questore e il prefetto calcolano che 500.000 milanesi abbiano partecipato a questi riti quindi stiamo parlando di cifre davvero imponenti la partecipazione il successo di questo eh, ultimo rito dell'Italia liberale ehm, vi racconta però anche qualcosa di più e su questo poi tornerò, eh, tornerò meglio più avanti allora eh, il fatto di trovare però queste cartoline, che già di per sé stesso è ovviamente un elemento eh, importante, qualche volta i pianeti si allineano per fortuna, ehm, nasce però anche da una suggestione, da una riflessione, da una, storio, da una domanda ehm, storiografica ehm, che eh, come dire, mi insegue da alcuni, eh, da alcuni anni. E cioè questo. Iniziare una guerra, lo dico un po' brutalmente, iniziare una guerra tutto sommato non è tanto difficile. La prima guerra mondiale nasce, scoppia con una guerra ottocentesca, è uno scontro tra diplomazie, il gioco incomincia a sfuggire di mano, ma dalla eh, direi battaglia della Marne in poi diventa un conflitto novecentesco apocalittico. E allora il punto è, se non è tanto difficile iniziare una guerra, è complicatissimo concluderla. Non solo dal punto di vista diplomatico, militare, economico naturalmente, ma anche dal punto di vista culturale, emotivo. La guerra ha aperto, ha spalancato un, um, un universo, un mondo sconosciuto, che intacca non solo le coordinate culturali di un'intera società, ma anche dei singoli, delle famiglie, dei nuclei, delle comunità. Um, ora, come si riesce, se si riesce ovviamente, a suturare la ferita della guerra? Allora, il problema è... Quanto contino, ovviamente anche, eh, anche le, eh, le sofferenze, le emozioni. Eh, subito, eh, metto subito le mani avanti. Eh, il tema della sofferenza del dopoguerra ovviamente non è un tema eh, nuovo eh, che però spesso e volentieri viene ricondotto un po' genericamente alla, alla tensione politico-culturale che avrebbe portato poi all'ascesa del fascismo, oppure come sostiene Mario Snenghi, viene svolto spesso e volentieri in, eh, in una chiave, il tema della sofferenza, in una chiave pacifista o addirittura moralista. Io su questo non sono tanto d'accordo perché richiamando alle parole prima proprio di Mark Bloch, le parole, in questo pa in caso parole di sofferenza, di lutto, sono cose, cose che vanno studiate. D'altra parte esiste tutto un filone storiografico e qui mi limito all'ambito nazionale che è dato dagli studi di Antonio Gibelli, da ehm, Caffarena, ma dalla stessa Anna Grillini che molto carinamente ha voluto introdurmi, eh, che insiste molto su una domanda di ricerca che è volta a mettere in evidenza la frattura emotiva e psichica della società italiana, cioè la rottura delle coordinate elementari della vita e della morte del prima e del dopo. Queste, eh, ripeto, senza eccedere in una uh, retorica, in una narrazione, oggi più che mai, che tende un po' troppo al piagnucolamento, per me è un argomento storiografico, forte, denso. Ehm, il terzo punto. In un saggio, come vi ho detto prima, pubblicato sull'ultimo numero, del 2019 di Memoria e Ricerca ho già indicato l'intreccio delle letture storiografiche che il progetto eh, sollecita. A parte la letteratura sconfinata che esiste sul primo dopoguerra italiano ed europeo, eh, richiamo qui l'attenzione, la vostra attenzione sulla varietà degli studi che il progetto e la ricerca di questa fonte sollecita, dalla ricostruzione delle, della storia del lutto, Winter, Becker, tanto per intendersi, alla storia delle emozioni eh, dagli studi sul il rito del mediterraneo, la vita, Tobia, Ridolfi, Miniero, a quelli eh, dedicati alla scrittura popolare, Antonio eh, Gibelli. Ehm, Caffarena, Monteleone, Jans e eh, altri ancora. Quindi è un progetto di ricerca ed è uno studio che inevitabilmente vuole e deve mettere insieme ehm, percorsi di studi storiografici che spesso hanno viaggiato un po' separatamente, giustamente anche separatamente l'uno dall'altro. In questo sono un po' ambiziosa, cioè vorrei cercare di combinare livelli di analisi, di lettura che generalmente non sempre vengono intrecciati. D'altra parte qui stiamo parlando di una storia sociale, culturale, di scrittura popolare che però ha anche in una stratificazione, se volete, della costruzione della storia, della ricostruzione della storia, ha eh, anche delle implicazioni profondamente politiche. Questa è l'Italia, quella che emerge da queste cartoline, non è tutta l'Italia ma è una parte del paese che cerca delle risposte intime, personali alla lesione provocata dalla grande guerra sul piano molto personale della rielaborazione del trauma, ma anche dal punto di vista politico, sociale. Eh, la parte invece è il punto più importante. Eh, questa fonte può essere studiata avendo ben presente prima di tutto che cos'è l'esperienza del lutto e quante persone, verosimilmente siano state coinvolte nel senso della perdita della sofferenza eh, su questo ho già scritto che abbiamo delle possibilità forse un po' approssimative un po' eh, un po' vaghe ma posso dirvi di, di, eh, per calcolare diciamo, le comunità del lutto, ma posso dirvi senza dilungarmi troppo che oltre la metà della popolazione italiana venne investita dalla eh, perdita, dalla sofferenza per la morte di un parente stretto, un marito, un padre, un figlio, eh, da un congiunto, da un amico, da un collega. Eh, io ho sommariamente, ma non sono... Non è il mio mestiere, lo faccio in modo un po' artigianale, eh, consultandomi tuttavia con alcuni demografi storici, ho calcolato che per ogni caduto ehm, esista una comunità di 30-40 persone tra parenti stretti e amici o colleghi o fidanzate eh, e quant'altro. Quindi stiamo parlando di numeri davvero imponenti. Queste comunità del lutto sono presenti da dalla cerchia, come le definisce Becker, dalla cerchia più ristretta, cioè quella dei congiunti, alla cerchia più, eh, più lontana, quella degli amici, dei colleghi, senza che questo voglia naturalmente dire pesare la sofferenza eh, naturalmente. Eh, ecco, comunità del, queste comunità del luto noi le ritroviamo anche in queste cartoline. Eh, che posso essere, accenno diciamo, a quelli che sono gli elementi più, eh, più importanti, eh, il primo è chi scrive. E gli attori di queste eh, cartoline sono, eh, diciamo, eh, rappresentano un po' tutta la, la, eh, la società italiana, sono uomini e donne, adulti e bambini, congiunti di caduti, ma anche cittadini verosimilmente risparmiati dal lutto, ma che sono comunque partecipi del clima emotivo, culturale e politico del dopoguerra. Richiamo la vostra attenzione, adesso le farò scorrere queste cartoline ehm, per darvi un po' un'idea, eh, Voglio richiamare la vostra attenzione sul contributo che danno eh, i bambini sollecitati eh, dal, spesso dalle famiglie o ancora più spesso dagli maestri di scuola a scrivere appunto al milite ignoto. Moltissimi sono orfani di guerra, ma ci sono anche bambini che non fanno riferimento ad un lutto in, in famiglia. Su questo, nell'articolo prima citato di Memoria e ricerca, ho anche cercato di immaginare il peso che questa scrittura, la memoria del lutto, abbia prodotto in questi bambini, spesso delle scuole elementari, negli anni eh, a venire. Eh, ovviamente, sono anche moltissime le donne. E La cosa che mi ha so, eh, molto sorpreso, naturalmente stiamo parlando di una scrittura, come vi ho detto prima, che tende ad adeguarsi al paradigma patriottico, le donne sono le più scatenate di tutti, se così mi posso eh, permettere, cioè sono quelle che più hanno interiorizzato sono probabilmente anche donne che vengono da ceti eh, medio-alti che hanno interiorizzato, metabolizzato ehm, quelli che sono appunto i modelli narrativi ehm, patriottici che vengono peraltro, ma questo non sarebbe un argomento ancora più lungo che vengono ovviamente dal lungo Ottocento e poi c'è una terza categoria di scrittori che meriterebbe un saggio a parte ed è quella dei reduci, che sono probabilmente a parte una eh, comunità di ex combattenti, molti di loro sono già su posizioni nazionaliste eh, o addirittura fasciste, ma le poche parole diciamo in controtendenza rispetto a quel paradigma patriottico nazionalista viene proprio da loro cioè da coloro che hanno vissuto in prima persona l'esperienza della trincea eh, da dove vengono queste eh, cartoline? Eh, qui la geografia del dolore è una geografia sorprendente nel senso che c'è tutta l'Italia da nord a sud le grandi isole, la grande città, ma anche la provincia. E la cosa interessante è che, e in questo senso, l'invenzione della cartolina è per certi versi geniale, è un modo per coinvolgere tutta quella parte d'Italia che non era stata toccata eh, o neanche sfiorata dal passaggio del convoglio dell'irite ignoto. Moltissime sono cartoline che vengono, ad esempio, dal meridione, dal centro e dal meridione d'Italia, che non è coinvolto in nessun modo nelle liturgie del, um, del dopoguerra e soprattutto di questo rito. Um, tra l'altro vi ho omaggiato, forse lo vedrete a un certo punto, anche di una cartolina che viene proprio da Trento. Sono tantissime tra l'altro le cartoline che vengono dalle terre liberate, tra, eh, tra virgolette. Che cosa scrivono? Eh, scrivono ehm, molto ma non tantissimo, nel senso che esiste una parte eh, che io potrei quantificare in un quarto del totale senza alcun messaggio o solo con il nome e cognome del, eh, del cittadino o cittadino. Il, come interpretare questo silenzio? Eh, qui eh, ci sono molte ipotesi che probabilmente non riuscirò mai a confermare. Una è una spiegazione molto, molto semplice, molto banale. Alcuni non sono in grado di scrivere semplicemente. Al massimo riescono, questo lo si capisce in alcune cartoline dove la firma è molto stentata, eh, probabilmente ci sono persone che sono in grado di scrivere proprio nome e cognome e non altro. Ma in altri casi il silenzio può e deve essere interpretato come una scelta di stile, di sobrietà, eh, di intimità. Uh, con una vicenda, anche in molti casi, molto personale, molto intima. Uh, per il resto, uh, le cartoline portano perlomeno un paio di righe di commento, pensiero, eh, invocazione o, come nel caso che state vedendo adesso, qualcosa, qualcosa di più. Eh, prevale di solito l'intonazione fortemente patriottica, adottando qualche volta anche un linguaggio alto, moltissime sono le citazioni in latino, o un linguaggio che oggi potremmo definire un po' pretenzioso, ma che tradisce naturalmente il desiderio di questi cittadini di essere all'altezza del rito e del momento particolarmente eh, solenne e difficile. Ehm, non è un caso che le scritture dei bambini, ad esempio guidate, ispirate dai, eh, dai maestri o dalle famiglie, siano tra quelle più retoriche di tutte. Ehm, C'è evidentemente un elemento di, ehm, di condivisione anche di una retorica che deve essere eh, trasmessa anche alle generazioni eh, più giovani. Non sono molti frequenti i riferimenti personali. La perdita del fratello, del marito, eh, del padre eh, ci sono ma non sono eh, tantissime. Eh, la eh, partecipazione intima in qualche modo eh, del eh, cittadino è tende in qualche modo a riassorbirsi all'interno di questa scrittura popolare nel suo complesso. Ed è qui il punto. Il punto è, e mi chiedo, se questo paradigma nazional patriottico, talvolta tinte un po' forti, non sia stato utile per molti a riassorbire un senso della tragedia che ha ovviamente anche e soprattutto una dimensione molto personale molto familiare. Ora, ehm, per concludere, vi mostro appunto un po' di queste cartoline e chiudo poi con ehm, quanto mi ero promessa di dire, cioè sugli esiti, sul frutto di questo eh, lavoro, di questo progetto. Ecco, come vedete, alcune sono anche, in questo caso, sono gli alunni della quarta elementare, di Verona ed è abbastanza ehm, sono messaggi ehm, chiaramente guidati dalla mano del maestro ma che ciò nonostante fanno ancora molta impressione c'è anche qualcuno che si eh, diletta a fare disegnini o altre, eh, altre cose sono anche queste scritture di interi nuclei familiari che si firmano questo è un altro bambino, ecco questa è, viene da Trento come vedete, ancora bambini. Ecco poi ci sono anche dei sottoscrittori eh, di altro tipo, eh, sono moltissime eh, le cartoline inviate da questa associazione, cioè dalla Confindustria di Bologna eh, perché di fatto oltre a rispondere a un appello patriottico rispondono eh, appunto a quello che è anche un'esigenza eh, benefica a favore del, degli orfani di guerra, sono mh, quasi un centinaio. Ecco, ad esempio ho scelto questa cartolina, vedete, viene addirittura da Trapani. Eh, devo dire che non mi aspettavo eh, una presenza del sud così forte. Ecco Questo ad esempio alla memoria dei compagni morti, eh, come vi dicevo prima, spesso il messaggio dei reduci, degli ex combattenti è un messaggio molto sobrio e qualche volta inframmezzato da parole anche un po', un po di critica. Ma su questo poi torno con l'ultima eh, cartolina. Ecco qui vedete ancora tutto un nucleo, questo riconoscersi anche come piccola comunità del luto che nello spazio esiguo di una cartolina mette nome e cognome di ogni componente. Devo dire che. Ecco questo invece è un caso in cui c'è un esplicito riferimento a un fratello eh, caduto. Poi ecco c'è anche, questa viene addirittura anche in questo caso da Cosenza e come vedete è di fatto una vera e propria lettera. Ecco questa è l'ultima cartolina che volevo farvi vedere perché qui l'intonazione diventa addirittura sarcastica certamente controcorrente, controtendenza rispetto a quelle che avete visto eh, in altre eh, nel, nel, nelle cartoline precedenti. Ce n'è un'altra che non sono più riuscita a ritrovare, diciamo, come Uh, scansione proprio del, del cartoncino di un uh, reduci re della provincia di Avellino um, che addirittura intona un discorso decisamente uh, uh, contro la guerra, contro la retorica della patria che è un, quasi una rarità. Ecco, questo è quello che volevo farvi vedere. Chiudo um, uh, ripromettendomi di stare nei tempi che avevamo stabilito. Um, Dicendo che tutto questo a che cosa porta? Lo studio di, questa, di questo fondo archivistico, di questa fonte davvero straordinaria, dovrebbe produrre in parte un, mh, per il centenario della tumulazione del mite ignoto eh, una piccola mostra. Eh, peraltro come sapete il Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno ha fatto riferimento al centenario eh, del milite ignoto, questo ha scatenato naturalmente eh, militari, eh, uffici eh, pubblici e ovviamente molti istituti culturali. Allora la mia idea è di fare una piccola mostra dedicata appunto eh, a queste cartoline, una selezione che potrebbe essere di un centinaio delle cartoline più eh, significative. Ma naturalmente io non mi scordo mai di fare il mio mestiere, e cioè quello anche di scrivere. E quindi su queste cartoline vorrei ehm, arrivare per la fine dell'anno a un volume eh, che anche in questo caso, selezioni una buona parte di queste cartoline e le offra in qualche modo anche alla lettura eh, del, degli storici e o dei cultori eh, del, eh, di questa storia. Vi ringrazio molto. Eccomi qua. Grazie a te Barbara, è stato indubbiamente un intervento molto interessante e... sono stata nei tempi soprattutto perfetta benissimo <ride> veramente perfetta senza bisogno di nessuna sollecitazione di, di, di nessun tipo anzi io l'avrei ascoltata ancora eh, molto volentieri ovviamente quando uscirà questo volume sarà mio <ride> naturalmente <ride> e... naturalmente <ride> E dunque, intanto vi ricordo che per domande e interventi potete scriverli nella, nella chat che trovate a destra, accanto alla scritta People, trovate chat potete scrivere, e mentre i nostri ospiti ecco, meditano domande e interventi, inizio un po' io con qualche diciamo cosa che mi sono appuntata mentre ti sentivo parlare, osservazioni e sì, non proprio esattamente domande, però mh, ecco una cosa in cui, di cui hai accennato anche in questo articolo di Memoria e Ricerca che mi ha interessato, interessato molto e, e di cui hai accennato anche un po' anche adesso, questo uso di uno strumento eh, pubblico, di uno strumento privato per la comunicazione privata, come è la cartolina per invece un, un fine pubblico, una mobilitazione di, di spiriti e, e sempre per, eh, per citare un termine che hai ripreso da, da Duan Rougeau nel, nel tuo articolo, una, una socializzazione del dolore, che è un'espressione veramente molto, eh, molto bella, molto azzeccata, secondo me. E è un, una, un, eh, risulta particolarmente interessante anche proprio nella sua mancanza di, contenu sua mancanza di contenuto, cioè tu parlavi dell'incapacità a volte di, di scrivere, quindi del non possedere le capacità eh, di, di trasmettere il proprio messaggio, ma anche la volontà in qualche modo di ricondurre questo, questo mezzo alla sua dimensione privata. Che è, quella, che è anche quella del, del dolore familiare. Quindi questo è un aspetto veramente molto, molto interessante, secondo me. E faccio un collegamento, eh, per chi magari mh, ha poca familiarità con questo, con questo tema, e faccio un collegamento con le ricerche indubbiamente di, di Oliver Dianz, con gli opuscoli di necrologio, che anche quelli rappresentano una sorta di, di veicolo per l'elaborazione del lutto fondamentale e che tra l'altro sono essenzialmente una particolarità italiana. E a proposito di questo ti faccio anche una domanda, hai trovato tracce di iniziative simili in altri paesi europei, magari non necessariamente con le cartoline ma con mezzi simili o invece ti no, cartoline anche questo? come in Che io sappia, almeno per quanto riguarda eh, un'iniziativa simile, cioè eh, una scrittura popolare a beneficio, come dici tu, sia del coté privato, intimo, che del trasposizione in qualche modo di questi sentimenti in, una, eh, in un quadro pubblico che io sappia no, però devo ancora finire ehm, di fare alcune, alcune ricerche. Ottimo, allora intanto c'è un intervento di Fabio Caffarena che leggo ad alta voce, eh, mi sono imbattuto in un microcaso che alla luce della relazione di Barbara assume un significato meno estemporaneo. Si tratta di una quindicina di cartoline realizzate probabilmente nel 1920 che riproducono i visi dei caduti locali di un piccolo paese ligure, vendute a favore del locale asilo infantile. Sarebbe interessante studiare le, immagino, innumerevoli declinazioni locali dell'iniziativa descritta da Barbara, per capire in essi le discontinuità fra centro e periferia. Molto interessante. Certo, <ride> Questo certo. Intervento. Eh, posso rispondere subito, certo. eh, molto volentieri, perché Fabio eh, mette in evidenza una cosa eh, giustissima eh, che, di cui dovrò tener conto. Ad esempio, nel caso di Milano, per eh, il 4 novembre del 21, vengono fatte tutta una serie di cartoline illustrate proprio sulla liturgia milanese. Eh, è lo strumento della cartolina che mette in contatto, che opera quella socializzazione del dolore ehm, funzionale a tenere insieme un paese che si sta interrogando sulla voragine della guerra. Nel caso segnalato da Fabio, ma credo che ce ne siano anche altri, cioè di cartoline con i volti dei caduti locali, eh, probabilmente sono quelli che hanno ispirato poi il Comitato per le onoranze al Milite Militegnoto a immaginare un'iniziativa analoga, ma su scala molto più ampia, cioè su scala nazionale. Ehm, benissimo. Fabio, allora, aspetta che Fabio forse vuole intervenire. No, no, ti ringrazio della risposta adesso così senza aver riflettuto troppo credevo che invece fosse il, co il contrario no, da un certo punto di vista che l'iniziativa nazionale avesse ispirato le, le varie cose locali eh, però in effetti questa tua lettura è molto interessante perché no? in realtà tutta questa iniziativa parte dal basso per tutto è, è molto più basso e anche se rifletto poi sulla possibile diciamo, realizzazione di queste cartoline del paese Ligure, in effetti forse potrebbero anticipare quella, quella locale. Io ho scritto 20, però non si sa di preciso, può essere 20, 21, però sì, è una cosa su cui mi fai riflettere. Sì, le eh. due cose peraltro Fabio non si non si eliminano a vicenda, no, no, no. nel senso che possono esserci state, è verosimile che ci siano state iniziative che hanno preceduto il 21, il milite ignoto e che abbiano ispirato anche il comitato del, per le onoranze, come è altrettanto verosimile che dopo il milite ignoto eh, ci siano state iniziative molto simili, questo è, è molto probabile. Ok, intanto eh, faccio notare al dottor Caffarena che al microfono forse un po' danneggiato, si sentono delle, non si sente benissimo eh, sì, quando, quando parla. Eh, dunque c'è un intervento eh, del professor Givelli, eh, nelle cartoline di bambini e bambine, dentro l'impronta ovviamente fortissima delle retoriche patriottiche, ci sono scarti di formità, ingenuità, fraintendimenti che possono lasciare trasparire una scrittura non interamente guidata, Uh, direi mai, o quasi mai, Antonio, nel senso che è chiaramente una uh, scrittura molto sorvegliata, molto sorvegliata. Ci possono essere, uh, mi è capitato um, di vedere alcune cartoline eh, ad esempio di Deruta, vicino a Perugia, dove ci sono degli strafalcioni eh, ma ortografici, eh, ma la sostanza è molto ben sorvegliata. Quindi manca un po' di spontaneità? La, sì, cioè, è chiaro che lì ci sono dei maestri di scuola che... Si cimentano in un'azione pedagogica con i loro alunni e li invitano a scrivere, quasi sotto dettatura, dei pensieri molto precisi. Poi la forma lascia magari un po' a desiderare, la parola sbagliata, ma la sostanza è quella lì. E Poi eh, Barbara Valdo Val, chiedeva se si possono... Aspetta, aspetta Anna, perché forse il professor Gibelli vuole intervenire. Mm, sì. Posso? Sì. sì. brevissimo. Um, ho fatto la domanda perché io nella mia esperienza professore di... la interrompo solo per chiederle se può disattivare il video per una questione di privacy della registrazione scusate ehm, no nella mia esperienza di lavoro sulle, sulle scritture infantili diciamo certo. eh, ho, mi sono imbattuto naturalmente sempre nel fatto che si tratta, o quasi sempre che si tratta di scritture molto controllate ma appunto capitano degli incidenti sì, sì. che possono essere grammaticali di, di fraintendimenti sul significato delle parole mh, o altre cose di questo tipo che appunto aprono degli squarci ecco in questo senso l'ho detto certo immagino e comprendo che in questa situazione il controllo sia stato particolarmente rigido certo. ma come sfuggono gli errori di grammatica o le imprecisioni possono sfuggire talvolta anche quelli di significato e quindi ecco sarai curiosissimo di capire qualcosa di più ma mi capisco che in effetti la faccenda sta in questi termini quindi non c'è troppa speranza di trovare qualche cosa no, no, ti segnalerò ovviamente stiamo procedendo alla scansione e alla trascrizione di, eh, del grosso di queste cartoline per quello che ho potuto vedere fino adesso non ho trovato se non degli errori grammaticali ma è chiaro che esiste, eh, incombe su queste cartoline dei bambini la solennità del momento che induce famiglie e maestri ad essere molto attenti a quello che si scrive. Eh, molto bene, allora se, se non c'è altro su questo particolare tema, eh, leggevo l'intervento di Barbara Baldo che... È una richiesta, siccome è entrata tardi mh, può chiedere se si possono ripetere le tappe geografiche del convoglio. All'inizio, se non sbaglio, hai mostrato. Certo, lo posso far rivedere senz'altro sì. così. Scusate. Ok. Vedete? Sta caricando. Ah, perfetto. Okay. Ecco qua. Eccolo qua. Riuscite a leggere? Forse vale la pena se ingrandisci un attimino. Certo, mi... allora vediamo se riesco a… Guarda in ah, sì, Ah sì sì sì, sì, sì, sì. Ecco, adesso si vede bene. Almeno okay. io vedo bene. <ride> sì, sì. Tra l'altro il convoglio appunto da Aquileia… Uh, a Roma fu più lento di quanto uh, si fosse previsto, proprio per la presenza massiccia lungo il percorso uh, dei cittadini italiani quindi mh, dovettero poi anche abbreviare alcune, alcune soste, insomma uh, fu un po' più complicato di quanto avessero immaginato all'inizio. Come vedete i tempi sono scanditi con molta precisione ma in effetti poi nella realtà non fu del tutto rispettato questo, questo, questo programma. E se non sbaglio alle folle venne richiesto il silenzio che venne anche sì. rispettato. Sì, per esatto. Per dare un carattere ancora più solenne alla celebrazione e, e al trasporto del milite. Ecco io mh, tornavo un attimo sulla questione dei, dei mezzi diciamo sui veicoli per l'elaborazione del lutto perché mh, questo fatto che mh, fino ad ora tu non hai trovato riscontri in contesti europei anche se hai detto che devi finire eh, di, eh, di controllare, ecco, di, di fare ricerca su questo tema e Janz stesso aveva trovato un'iniziativa una, un simile solo eh, in Israele vari decenni dopo ehm, perché in Italia abbiamo queste manifestazioni usiamo questi particolari veicoli per, eh, per elaborare il lutto Janz aveva... Mh, ipotizzato ecco usando il termine di familismo, di una dimensione familiare ben precisa eh, di cui alcuni tratti si possono ritrovare nel, nel, contesto, nel contesto israeliano. Tu hai, sei d'accordo, hai ipotesi differenti o ancora non ti pronunci? Eh, io ci andrei un po' piano, mm. nel senso che è chiaro che il milite ignoto italiano rispetto all'analoga eh, liturgia eh, e percorso che viene fatto in Francia e in Inghilterra ha delle sfumature un po' diverse. Non richiamerò mai abbastanza l'attenzione sul fatto che la eh, salma dei milite ignoto in Italia viene scelta da una donna, cioè si ricostituisce nella liturgia italiana il profilo della famiglia, eh, quello che Banti ha definito la nazione famiglia o la famiglia nazione, eh, se vogliamo giocare un po' con le parole. Altrove, come sapete, la scelta è spettata a un militare, a un uomo, eh, ribadendo quindi quel vincolo eh, che è eh, tutto maschile, tutto militare che va oltre il perimetro del contesto familiare, cosa che in Italia non è così. Eh, cioè e in questo il milite italiano è una liturgia straordinaria e molto partecipata perché mette in campo paradigmi, modelli eh, morfologie del discorso eh, patriottico che gli italiani conoscono molto bene e che hanno già fatto proprio, ma questo sin dal risorgimento naturalmente eh, questa è la cosa, è la cosa molto, eh, molto interessante e che spiega anche il successo dell'iniziativa collaterale delle cartoline perché sennò non, non sarebbe spiegabile mm -mm. credo francamente che questa particolarità del milite ignoto italiano sia un po' sottovalutata all'estero eh, poco conosciuta anche dovremmo impegnarci su questo fronte Dunque, un altro no, in, in realtà ci sono degli studiosi eh, che hanno letto nella presenza, nella figura del, di Maria Bergamas, uh -huh. eh, diciamo la particolarità italiana, però riconducendola in una visione, posso dirlo, un po' stereotipata, degli soliti italiani un po' mammoni, scusate uh -huh. la traduzione un po' brutale. Eh, non riflettendo sul fatto che proprio quella morfologia del discorso patriottico viene da molto lontano ed è quello che ha consentito a questo paese tutto sommato di reggere anche la prova della prima guerra. La domanda storiografica a cui accennavo all'inizio del seminario che è, è volta appunto a capire come questo paese abbia affrontato eh, e forse rimarginato questo discorso molto complesso eh, le ferite le lesioni prodotte dalla prima grande prova militare del nostro paese è un tema enorme è un mm. tema enorme e forse quella morfologia del discorso patriottico può fornire in parte una risposta qualcuno potrebbe dirmi sì certo ma da lì a un anno dopo il milite ignoto esattamente un anno dopo l'Italia è sotto un governo il primo governo Mussolini quindi il paese regge ma fino a un certo punto ma non regge dal punto di vista politico degli equilibri economico-sociali dal punto di vista culturale emotivo insomma qualche domanda viene fuori lo dico perché se penso alle generazioni che non hanno a quella memoria culturale per dirla con un con Asman ehm, che ha accompagnato la generazione dei figli o addirittura dei nipoti dei combattenti della prima guerra mondiale, io stessa, mio, mio nonno è stato un combattente della prima guerra mondiale, quel discorso patriottico nonostante il fascismo, la seconda guerra mondiale, la modernizzazione del paese è rimasto è rimasto, se vedete le raccolte fatte per il centenario della grande guerra eh, europeana e altre iniziative che chiamava Raccolte i cittadini italiani perché donassero tra virgolette eh, cimeli, scritti o quant'altro, c'è cioè un po' la stessa cosa, mh? però non voglio avventurarmi oltre. Allora abbiamo altri due interventi, e il primo chiede… Mh... Posso chiedere se viene usato il linguaggio del martirio? nelle cartoline? Sì, certo, certamente, certamente. Tra l'altro il tema del martirio, vedete, poi eh, mi scappano di mano un sacco di cose, un sacco di figli a raccontare eh, questa, questo progetto, ad esempio il linguaggio religioso. La cosa molto interessante che emerge da queste cartoline è che di riferimenti alla fede religiosa non ci sono. È in campo invece la fede laica. Eh, è interessante vedere che ci sono tra i sottoscrittori moltissimi ovviamente cattolici, ci sono però dei valdesi e anche ovviamente cittadini di origine ebraica. E tuttavia la religione tradizionale non è parte del linguaggio di queste cartoline. Esponenti del clero non ne hai trovati? Io per credo... il momento non ne ho trovati, ho trovato un pastore valdese, questo sì. E Maurizio, Maurizio Cao interviene, molte grazie per l'intervento, ultimamente si insiste molto sulla complessità e la lunghezza del processo di uscita dalla guerra, che almeno dal punto di vista culturale non finisce con il silenzio delle armi. Questa bella ricerca sulla scrittura al milite Ignoto come dialoga con questa proposta interpretativa? Le cartoline sono parte di un'operazione di distanziamento, elaborazione dell'esperienza del conflitto o parlano anche di un trauma e di un'esperienza in qualche modo, eh, in qualche misura ancora presenti? Semplificando, parlano di una guerra finita o di un conflitto ancora vivo, almeno dal punto di vista culturale? Eh, questa è la domanda da un milione di dollari, eh, ma eh, coglie esattamente uno del, diciamo, dei centri del, eh, sensibili di questa ricerca. Scrivere di un lutto, non sono una psicanalista, qui bisognerebbe, ho tentato ovviamente di contestualizzare anche da quel punto di vista, scrivere di un lutto è un modo, un po', un tentativo perlomeno di superarlo. Quindi quelle cartoline sono un modo per esternare, socializzare il senso della perdita, ma al contempo, proprio perché è un'iniziativa pubblica, un'iniziativa solenne, eh, tende o cerca di eh, ricondurla a senso e quindi per quel che è possibile di superarla. Però come ho detto prima, le, penso a quei bambini che scrivono sotto dettatura e che hanno sei anni, otto anni sono persone che poi vedranno altro, chissà che cosa è rimasto di quel, di quel momento di condivisione del dolore. Per diciamo, l'esperienza che ho avuto io parlando con persone che hanno avuto un padre, un nonno o gli stessi reduci, ormai non ce ne sono più, ma anni fa, della grande guerra, quello è un percorso che questo Maurizio ha perfettamente ragione, non si conclude certo nel 21-21. Anche perché è rivitalizzato purtroppo dall'altra guerra, che rimette in campo, anche se con un contesto diverso, finalità diverse, rimette in campo il tema del dolore. Interessante. So, vediamo se c'è qualche altro intervento, curiosità mh, o domanda. Intanto io ho una piccolissima curiosità questa mostra che pensi di organizzare con una selezione di cartoline, beh, immagino che tu stia aspettando che decanti un po' eh, l'epidemia, pensi di organizzarla con il museo del risorgimento di Milano, di Roma, già... l'idea è quella, l'idea è quella perché sono stata contattata subito. Come voi sapete però i militari potrebbero essere eh, mobilitati non solo per la distribuzione dei vaccini ma anche per in alcuni casi per la somministrazione per cui poveretti capisco che abbiano ben altri però la mia intenzione in ogni caso è quella di fare una mostra non con gli originali eh, ma facendo delle riproduzioni questo consentirebbe di farla girare mm -hmm. eh, che non sarebbe eh, sarebbe molto più semplice e eh, di portarla un po' in giro per, per l'Italia che questa cosa della scrittura, secondo me, è una cosa che eh, è giocabile anche nell'opera di divulgazione a vari livelli, dagli studenti delle, delle scuole medie fino agli universitari e agli, agli studiosi. Naturalmente sono scritture che non possono essere date in pasto, scusate l'espressione, senza nessuna perimetrazione metodologica introduttiva eh, vanno ben sorvegliate però l'intendimento è quello lì e non ricordo, mh, se non sbaglio, una parte, queste circa, circa 3.000 eh, di cui sì. hai accennato, sono da, già digitalizzate e disponibili. Eh, magari ricordiamo un attimo dove, così se. È, è, lo... la, è il sito 1418. Ok. E cioè, il progetto prevede la digitalizzazione completa del fondo, o vi fermate? Sì, completa, eh, perché eh, le cartoline sono oltre 30.000 ah. eh, e le abbiamo già digitalizzate tutte. Ottimo, quindi. Uh, quindi appena possibile poi verranno uh, riversate sul sito 1418 uh, e punto anche alla trascrizione di queste cartoline su questo ho coinvolto uh, sto coinvolgendo un po' di studenti del mio Ateneo uh, affiancate peraltro però anche da una persona che per mestiere fa trascrizione di testi storici uh, quindi di fornire anche diciamo del una lettura un po' più, uh, consentire una lettura un po' più agevole, perché non sempre è facile decifrare la calligrafia. Generalmente sono scritte abbastanza bene, uh -huh. eh, però in alcuni casi non è, non è facilissimo.